Fedez e Chiara Ferragni, genitori, come chiameranno il figlio maschio. Chiara Ferragni e Fedez Genitori, è ufficiale e hanno scelto anche il nome. Chiara Ferragni e Fedez avranno sicuramente un bambino prima delle loro nozze, a rivelarlo è stato in esclusiva il settimanale di Gossip Oggi, che ha intervistato un amico intimo della coppia. Il ragazzo ha rivelato che tutte le news che circolavano in rete riguardo alla possibile gravidanza della bionda fashion blogger sono vere, Chiara è ormai incinta da questa estate e potrebbe quindi partorire entro la fine della prossima primavera. Non solo. Stando alle parole del ragazzo si saprebbe anche il sesso del nascituro, Chiara e Federico saranno genitori di un bel maschietto. I due avrebbero anche deciso il nome del bambino, che si potrebbe chiamare quindi Leone. Dopo la notizia sul loro matrimonio che avverrà molto probabilmente in diretta su Instagram, finalmente è arrivata oggi l'ufficializzazione della gravidanza della Ferragni. In seguito allo scoop lanciato direttamente dalle passerelle del Festival di Venezia, in cui il leggero rigonfiamento sulla pancia di Chiara aveva rubato l'attenzione di tutti, i gossip si erano susseguiti per tutta l'estate e per tutto l'autunno. Ma i due non avevano mai né smentito né tantomeno confermato nulla. Fedez avrà un bambino insieme a Chiara Ferragni, come si chiamerà?. Chiara Ferragni diventerà presto mamma di Fedez, la conferma dopo tanti voci infondate è arrivata soltanto oggi. La coppia più chiacchierata del momento è stata tradita da un loro amico intimo, il quale, forse caduto in trappola dalle domande impertinenti dei giornalisti di oggi, ha rivelato news esclusive su di loro. Chiara aveva affermato qualche giorno fa che vorrebbe sposarsi a Cremona, nella sua città natale, tra il mese di giugno e settembre, e che il lieto evento potrebbe essere mandato in diretta sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il desiderio della Ferragni era infatti quello di rendere partecipi tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del suo sogno, senza i suoi followers infatti, come più volte ha ammesso, non sarebbe mai diventata nessuno. Lei però non aveva dichiarato nulla riguardo la sua gravidanza, e il dubbio era quindi rimasto. La conferma è arrivata comunque poche ore fa grazie alla rivista di gossip che ha anche lanciato la bomba sul possibile nome del nascituro, Leone.